Ah, ditemi. Volevo sapere se ha già avuto modo di vedere Juncker e come è andata questa prima tornata di incontri al G20 Presidente. Juncker ci siamo incontrati questa mattina, abbiamo fatto una riunione tra alcuni esponenti dell'Unione Europea, tra alcuni leader e nell'occasione ci siamo abbracciati, ci siamo salutati e ci siamo detti che come già programmato ci incontreremo adesso in una pausa dei lavori e continueremo la nostra interlocuzione ha detto che c'è un clima molto positivo di dialogo, di confronto che sta andando avanti, ha detto però anche dall'altra parte che visto che i tempi si stanno stringendo c'è cioè bisogno di avere dei fatti, ha parlato della necessità per essere regola con le... Le nostre azioni sono credibili e quindi stiamo lavorando anche adesso in queste ore a trovare un compromesso in modo credibile. Presidente, le ha detto che il PIL crescerà, però se invece diciamo, la crescita d'Italia dovesse essere più bassa, come l'Istat ha certificato per, per il terzo trimestre, i conti del governo rischiano di saltare. Beh Al contrario direi, è chiaro che noi non cresciamo, se non cresce neppure la Germania non cresciamo neppure noi, ma questo è proprio il momento per invertire la rotta, e questa è la conferma, lo dico e l'ho già ripetuto, è la conferma per cui dobbiamo assolutamente fare una manovra di segno diverso, non possiamo andare in recessione, dobbiamo crescere, questa è una manovra ben costruita, stiamo limando un po' di cose e ovviamente vorremmo, io personalmente l'ho detto, vorrei rafforzare anche il piano degli investimenti perché dobbiamo crescere. Sul fronte internazionale lei mh, ha parlato di un impegno ambientalista da parte dell'Italia di ehm, applicare l'accordo eh, sul clima di Parigi eh, sul quale si è consumato lo strappo dell'amministrazione americana. E, mh, come si possono conciliare queste posizioni? Ha avuto modo di parlare con Trump di questo? Con il presidente Trump ci siamo salutati ma non c'è stata occasione di parlare ancora di questo. Stanno lavorando ovviamente i nostri, il nostro staff. E ci confronteremo, poi adesso entreremo anche nel vivo del confronto sul cambiamento climatico, confido che si possa arrivare a una soluzione compromissoria che non sia però arretrare rispetto all'accordo di Parigi. Lo stesso sul commercio? Sul commercio è un altro problema delicato, anche qui direi che stiamo limando un poco di dettagli, io personalmente ho alcune difficoltà a ragionare di un commercio equo anche che tenga conto dell'equità nel segno dell'equità come mi pare sia stato chiesto dagli Stati Uniti. Eh, diciamo che anche su questo punto l'importante è salvaguardare un clima di dialogo, non possiamo arretrare perché l'ho detto più volte, eh, se inneschiamo anziché una soluzione di dialogo, multilateralismo in questo senso un principio di coordinamento delle azioni. Se ci affidiamo invece alle iniziative protezionistiche di una parte, ci saranno reazioni, una spirale che non controlleremo più. L'Europa comunque è unita, in questa riunione di coordinamento europeo si è trovata unità o no? Eh, sì, in questa riunione di coordinamento di questa mattina, che è stata preliminare, non è che abbiamo toccato tutto lo scibile diciamo, dei vari punti controversi, abbiamo trovato unità su vari punti cosa sta succedendo con l'Egitto? Abbiamo sentito insomma, il ministro Moavero ha convocato l'ambasciatore egiziano, c'è stata anche una replica piccata da parte del governo egiziano al presidente Fico che ha interrotto i rapporti. Cosa sta succedendo? Eh, guardate, per quanto riguarda l'Egitto, io tutte le volte che ho incontrato Al-Sisi abbiamo sempre toccato questo punto e ci siamo sempre detti e me l'ha ribadito della sua determinazione a raggiungere la verità sul caso Regeni. Quindi abbiamo condiviso diciamo, questa istanza e anche la necessità che si arrivi presto a una chiara, diciamo, un chiaro accertamento dei fatti. Ora gli ultimi sviluppi sono qui e mi viene rappresentato che ci sono state queste determinazioni, evidentemente ci sono state delle novità per quanto riguarda, io non ho parlato, devo dire la verità, da qui con, con la Procura della Repubblica di Roma, quindi non appena rientrerò ci confronteremo e il Governo assumerà le sue determinazioni. determinato in modo contatto a rinnovare le sanzioni in Italia che posizione mantiene su questo anche la luce di quanto sta accadendo per chi è democca ma io penso, penso che e spero che questo su questo fronte si possa venire fuori da, questo, da questa crisi perché non abbiamo bisogno di ulteriori crisi sono già Abbiamo già gestiamo tante crisi in giro per il mondo e questi ultimi fatti spero che si possano chiarire quanto prima, che i prigionieri possano essere rilasciati. L'Italia poi non è che cambia diciamo, posizioni da un momento all'altro, però è chiaro che qui c'è necessità di qualche segnale e di qualche chiarimento da parte della Russia. Presidente more specific on trade when right now we are discussing quali sono which are the sticky points it protectionism where there is going we are going to see in the communique this year uh, I think that protectionism is not a solution for the fair trade so we are working for uh, uh, multilateralism and uh, is our objective and we will work for that presidente yes. Visto che i rapporti con la Francia non sono propriamente idiaci, con Macron c'è o ci sarà qualche incontro per vedere di stemperare le nostre differenze con i, con i francesi? I rapporti con la Francia sono buoni nella sostanza, poi se c'è stata in passato qualche dichiarazione dialettica fa parte della politica, che è intesa anche in termini dialettici se ragioniamo di espressioni verbali. Eh, per quanto ovviamente parliamo di leader politici che rispondono a un certo elettorato, al proprio elettorale, quindi ci possono essere delle contrapposizioni, ma nella sostanza i rapporti con la Francia sono stati buoni, erano buoni ieri, sono buoni oggi. Lo dimostra anche il fatto del grande appoggio che abbiamo avuto dalla Francia, concretamente ad esempio per la conferenza di Palermo. La conferenza di Palermo, vi vorrei far notare che è stata realizzata con pieno appoggio francese, il ministro Ledrien ha dato come già il Presidente Macron, eravamo rimasti intesi in questo senso, ha dato un apporto significativo. Presidente, per tornare brevemente sulla manovra, l'Italia si può permettere a livello economico e di fiducia dei mercati una procedura di infrazione? Beh, se dice se, se lo può permettere, voglio dire, non è affatto auspicabile più che altro, più che poterselo permettere. Non è auspicabile perché... Ovviamente la procedura di infrazione ci pone in difficoltà e sicuramente può contribuire a creare fibrillazioni nei mercati. È la ragione per cui non l'auspichiamo affatto e stiamo lavorando per evitarla, fermo restando che riteniamo di essere il giusto. Si deveva una soluzione in Teoleco fin del 17 dicembre? Scusi, mi hanno distato. Si troverà una soluzione in Teoleco fin del 17 dicembre? Un accordo con l'Europa per evitare la procedura di Sono assolutamente fiducioso, sì direi. Stiamo facendo dei passi avanti, stiamo facendo dei passi avanti. Stiamo facendo dei passi avanti, stiamo lavorando in un clima molto proficuo, un clima molto operativo, costruttivo. Il che significa però cambiare appunto anche i numeri. Ma i numeri, guardate, l'ultima cosa, a parte che si può cambiare anche qualche leva impostazione e i numeri rimangono quelli, ci sono tante varianti che stiamo considerando. Io l'ho detto, l'obiettivo è poter realizzare le riforme che per noi sono essenziali sono passaggi qualificanti della nostra politica economica, poi all'interno di quelle riforme, quello che si può variare è qualcosina, senz'altro stiamo lavorando per quello